È sabato pomeriggio e questa sera saremmo potuti andare al cinema. Questo secondo quello che ci aveva promesso Baldelli cinque anni fa. Il cinema in realtà è chiuso. Le poltrone nuove, e comode, che dovevano arrivare per Natale, poi per Pasqua, poi per Natale, non sono mai arrivate. Il cinema ancora è chiuso. Questa è una delle tante promesse che Baldelli non ha mantenuto. Il modello Pergola non ha funzionato e per questo noi vogliamo cambiare. A Pergola non serve una multisala. Non ci sarebbero abbastanza incassi per far sì che si possa mantenere, non ci sono abbastanza abitanti. A Pergola serve un cinema più piccolo, a misura della nostra città, che possa essere utilizzato anche per altre cose, magari per, per le prove dei, del, degli spettacoli dei ragazzi del liceo, per altre attività. Non è solo una questione di cultura o di svago. Il cinema è necessario anche dal punto di vista sociale, riguarda tutte le fasce d'età, pensiamo alle famiglie con i bambini più piccoli, pensiamo alle famiglie con i ragazzi adolescenti che potrebbero andare al cinema a Pergola anziché dover essere accompagnati sempre a chilometri di distanza, ma pensiamo anche alle persone meno giovani che spesso si recano eh, anche loro nei cinema piccoli a noi vicini, nei comuni vicini, spesso ci ritroviamo a Castelleone o ad Aqualagna. Avere un cinema di queste dimensioni a Pergola è possibile, ci sono molti fondi in questo settore per realizzarlo, è necessario ed è fattibile, questo è quello che faremo, per questo vi chiedo di votare me e la lista Pergola Unita insieme alle prossime elezioni comunali.